Eh, magari se volete condividerlo potete farlo direttamente attraverso la pagina di Transform Italia mi certo. sentite anche così vero? Sì sì, sì sì devi dare un po di tempo per farlo un attimo dai prego prego anche Leonardo se vuoi condividere su left la, certo. la diretta certo adesso lo faccio adesso la registro anche. Eh certo. La... Ecco Io così. ho ancora quella vecchia di regge... Noi continuiamo. Allora, intanto grazie a tutti per aver accettato l'invito a presentare il libro. Roberto, che con me ha diretto i lavori oltre che inventato questa ricerca farà da ospite in questa giornata in questo appuntamento e ci darà a turno la parola per raccontare un po che cos'è questo libro e quali sono le cose che ne escono soprattutto piano piano vediamo di fare raccontare un po, un po il percorso un po anche e gli intenti di, questo, di questa ricerca e, e se è possibile vedere anche su questa su questa idea appunto del lavoro e che spazio e che ruolo assume nella costruzione dell'Europa che andiamo vedendo in questi giorni. Però do subito la parola a Roberto che... Sì è sempre impegnato in altre cose e mi tocca fare da spalla ogni volta No, oggi ci siamo invertiti i in ruoli, sono io che devo fare il ruolo tuo, eh, però nel frattempo sto facendo quello che faccio di solito cioè condivido e faccio in modo che si sappia eh, che siamo qui riuniti innanzitutto grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo e grazie a quanti partecipano a questa discussione, fin qui vedo qui, mh, collegati, eh, comincio da lui per, insomma, diciamo così, eh, per Noblesse Oblige, eh, Heinz Birbau che è il presidente del partito della sinistra europea che è collegato direttamente dalla Germania e poi invece vado per linea di visione che c'è Alessia Gasparini, che è una giovane collaboratrice di Left di Transform e che ha curato il libro eh, nella sua trasformazione da ricerca al libro. Poi vedo Beatriz Casas Gonzales che eh, al di là del nome che è assolutamente eh, è spagnolo però eh, è collegata dalla Germania e ha fatto l'inchiesta in Germania. Mm -hmm. Da ultimo vedo Leonardo Filippi che è validissimo redattore di Left, che è, è in Particolare sull'EFT, tra le tantissime cose che fa, segue moltissimo anche in termini di inchiesta le condizioni del lavoro. Introduzione. Per... C'è anche Edoardo Esposto che ha seguito dall'Italia la ricerca e che ha collaborato con, con gli altri ricercatori. Non c'è niente da fare. Morea vuole fare questa parte, non vuol fare quell'altra, che deve fare tra pochi minuti. Comincio io perché io ho il doppio ruolo, come è noto, nel senso che sono sia partecipe dell'impresa di Transform Italia, e che come è noto è una piccola associazione che però fa riferimento a un'associazione molto grande che è Transform Europa, che è il centro studi del partito della sinistra europea, insomma, quindi abbiamo un'attività permanentemente europea e sono però anche collaboratore quasi permanente, insomma di left, che non mi cacciano, e, e dunque posso fare gli onori di casa per entrambi. Saluto anche a par da parte di Simona Maggiorelli, la nostra direttora che oggi non poteva starci con noi ed è sostituita validissimamente da Leonardo Filippi, il qu al quale do subito il compito di farci vedere, per quelli che sono collegati, questo libro perché eh, il libro esce domani in edicola Insieme al settimanale, se vuoi far vedere pure il settimanale, puoi farlo. Ecco, riattivo l'audio perché penso che si veda sì. solo se parlo. Sì, il... si vede, ecco, copertina bellissima eh, fatta da eh, Fabio. Magna Aiutami, per... Magna Magna Magna Schulti. Schulti. Sì. E, e dunque domani, mi raccomando, subito in edicola a comprare l'Efte e con l'Efte il libro. E ecco, abbiamo anche Eccolo la copertina. Qua, anche la copertina. Anche la copertina di letto che si trova in tutte le edicole d'Italia, esce però al nord sabato, invece domani io posso comprare direttamente la mattina. Eh, quindi ho questo compito per quelli che ci seguono: eh, di incentivare la lettura, però anche eh, di presentarvi tutti voi a cui do immediatamente la parola. Perché, come diceva prima, cercando di rubarmi il ruolo, Roberto Morea, a cui invece adesso affido eh, a lui il compito. Eh, ci spiega eh, com'è nata questa ricerca, com'è che ci siamo messi in piena pandemia, anzi si sono messi i nostri ricercatori, tu hai fatto il coordinatore eh, di questa nostra ricerca, pensate un po' a dare la voce, cioè a fare delle interviste, come si chiamano in termini tecnici, semistrutturate, eh, a lavoratrici e lavoratori in tre paesi europei, eh, per vedere che cosa pensavano o come stavano. Roberto Morea, dici un po'. Grazie, grazie Roberto. E innanzitutto noi abbiamo immaginato questa ricerca e proposto questa ricerca a Transforma Europa eh, già nel 2019, quando ancora non era iniziata eh, la vicenda diciamo, catastrofica della pandemia, ma che sicuramente un'altra vicenda altrettanto catastrofica andava avanti da anni ed era... Il silenziamento del mondo del lavoro e degli aspetti legati alla costruzione dell'identità eh, attraverso eh, il lavoro, attraverso quello che fai per vivere. Allora ci siamo chiesti e ci siamo, insomma, abbiamo chiesto più che altro, eh, come è possibile ricostruire eh, quell'identità collettiva che è stata l'elemento fondativo per noi per la costruzione dell'Europa sociale che oggi poi viene evocata proprio a Porto nell'incontro che così voleva rimettere in piedi proprio quel pilastro sociale. Ecco, quel pilastro sociale è stato costruito dai lavoratori, dalle lavoratrici che in Italia, in Europa, in Francia, in Germania hanno attraverso le lotte sindacali, attraverso le lotte sociali, costruito quel modello ed era un'identità che è stata preziosa per la costruzione non soltanto di piccoli spazi di confronto retributivo, salariale, ma proprio nella definizione per esempio del piano sanitario, della difesa dei diritti universali. Ecco, questa identità è mano a mano scomparsa e insieme a, a questa scomparsa sono scomparsi quei diritti. Tant'è che oggi vi, viviamo questa crisi della pandemia proprio eh, in mercé diciamo, eh, delle multinazionali farmaceutiche che hanno sostituito il ruolo che gli stati e i diritti appunto conquistati avevano eh, affidato eh, per. Per eh, conservare, per eh, erigere quello spazio di democrazia e di sicurezza sociale che tanta fatica ci è costato. Allora, la nostra eh, non, ha, non è stata un'inchiesta scientifica eh, con numeri che insomma, abbiano quel carattere demoscopico per raccontare eh, la trasformazione, ma piuttosto un'inchiesta individuale una un'inchiesta eh, un sociologica per raccontare per dare voce ai, appunto, a, a, ai soggetti in carne ed ossa alle donne agli uomini ai lavoratori eh, con contratto e i precari a quelli senza lavoro ai migranti ecco tutto questo variegato mondo eh, come percepisse la propria condizione eh, e in che modo lo mettesse in relazione alla vita che fa e alle prospettive eh, future. Io non dico di più perché poi eh, sono sicuro che Bea e Edo eh, entreranno nel dettaglio e quindi eh, ridò subito la parola e vedo che eh, si è giunto anche Andrea Lamprese. Che con noi ha lavorato anche, diciamo, a dare un quadro giuridico alla, alla, alla dimensione del lavoro e alla sua trasformazione. Questo penso lui poi eh, ci dirà meglio. Ho constatato che, eh, che Roberto Morea continua a rubarmi il mestiere, e questo dentro un luogo lavorativo sarebbe stato ragione eh, di conflitto. E adesso passo la parola ad Alessia Gasparini che ha varie caratteristiche, come ho detto prima, di essere giovane, donna, precaria, giornalista, eh, capace di fare attività come in questo periodo ha fatto insieme a noi nella promozione eh, di una nuova impresa che stiamo cercando di fare, che è quella di mettere in, in comunicazione media, eh, di sinistra, come l'Efte, come altri molti ne abbiamo trovati in Europa, proprio per diffondere diciamo, un punto di vista di un'opinione pubblica di sinistra. Come diceva bene Morea, naturalmente l'identità del lavoro è fondamentale, il lavoro che c'è, il lavoro precario, il lavoro negato e quant'altro. In questo caso però Alessia ha fatto un lavoro credo, molto importante perché noi abbiamo scelto eh, di dare la parola a lavoratrici e lavoratori che sono stati intervistati e lei ha reso queste interviste, che poi potrete leggere tutti voi perché vi manderemo un libro dove state, insomma, eh, le ha rese racconti naturalmente rispettando tutto quello che era stato detto, ma ne ha fatto proprio materia di una narrazione per un libro. Dici Alessia, com'è stata questo tuo lavoro? Grazie mille Roberto. Diciamo che il lavoro è stato semplice nella misura in cui, eh, come diceva giustamente prima Roberto Morea, non è una ricerca scientifica, è proprio una ricerca umana. Cioè ci sono proprio delle storie di esseri umani in questa ricerca bellissime che arrivano dritte, eh, proprio leggendole si capisce subito. Eh, io sono riuscita subito ad immaginarli eh, nelle loro caratteristiche fisiche, il loro tono di voce, piuttosto che il loro modo di parlare che comunque traspare benissimo all'interno delle interviste raccolte appunto da, da Beatriz, da Edoardo e Danette, che oggi non c'è qui con noi ma comunque anche lui ha fatto parte di questa ricerca quindi è, da un certo punto di vista è stato molto interessante uno schiaffo da un certo punto di vista in faccia perché ci porta proprio nella realtà del lavoro e come scrivete, adesso non voglio rubarvi la, la parola dopo ma diciamo nell'introduzione scrivete benissimo che eh, i dati che spesso ci vengono proposti sono dei numeri che mh, rimangono freddi da un certo punto di vista, mentre questa ricerca fa parlare le persone, cioè traduce questi numeri in delle storie che potrebbero essere le nostre, come quelle di qualcuno che conosciamo, oppure mh, storie lontane da noi, eh, storie che appunto, come ho scritto anche ne nell'articolo che è contenuto nel libro, sembrano uscite quasi da black mirror certe volte, cioè veramente distopiche, eh, tanto che ci viene da chiederci anche... Da un certo punto di vista come opinione pubblica in generale dove siamo stati fino ad oggi cioè perché non siamo tutti sulle barricate diciamo per protestare contro una situazione del genere che magari non ci riguarda personalmente ma che c'è qualcuno nel mondo che, che appunto lo riguarda personalmente in modo molto diretto persone che magari hanno fatto altri percorsi nella loro vita e che si trovano a fare un lavoro che gli serve semplicemente per arrivare alla fine del mese questo secondo me è anche molto identificativo della mia generazione perché molto spesso eh, noi ci troviamo ad avere studiato perché comunque io ho 30 anni, e sono una donna e faccio parte di quella generazione a cui hanno detto studiate perché studiando troverete un lavoro, andate all'università, specializzatevi, interessatevi. E poi è successa una crisi economica terribile, poi è successa una pandemia e quindi il mercato del lavoro si è sempre più chiuso davanti a noi. E questo ha portato a dover fare delle scelte che spesso ci hanno chiamati a riflettere se poi effettivamente quell'identità del lavoro di cui parlava prima Roberto Morea è veramente la nostra identità profonda. O se la nostra identità profonda in realtà non è qualcosa di più, qualcosa di altro. Quindi questo ci chiama forse anche un po' a riflettere su come cambierà il mondo del lavoro e come cambierà il modo di percepirsi dei lavoratori, se rimarrà la, la dimensione associativa comunque eh, sindacale, perché nella ricerca è emerso molto quanto l'aspetto sindacale non sia più così centrale o così ehm, diciamo accessibile eh, immediato rispetto a quanto magari poteva essere 10 20 anni fa sul posto di lavoro ci sono addirittura persone che dicono di non sapere dell'esistenza dei sindacati o di avere paura di rivolgersi ai sindacati. Quindi eh, anche quella è una dimensione del mondo del lavoro di cui bisogna tenere conto, nel senso che anche la dimensione sindacale dovrà fare eh, un esame, diciamo, del suo modus operandi e capire se eh, effettivamente riflette L'identità dei giovani, le necessità dei giovani, cioè se i 30-40 anni di oggi sono effettivamente inclusi all'interno della dimensione sindacale, anche nella ricerca del lavoro magari, se ci potrebbe essere magari una presenza più viva all'interno dell'università, che poi alla fine è il luogo il primo luogo associativo dei giovani adulti fondamentalmente perché è il periodo in cui inizia a mettere fuori il naso dalla dimensione protetta che è quella della scuola da un certo punto di vista in cui inizia a cavartela da solo quindi potrebbe essere anche lì magari un luogo all'interno del quale si potrebbe riflettere se eh, iniziare a, ad accompagnare Sì, ci sono i sindacati universitari che però si occupano di altro poi effettivamente almeno insomma da quello che mi ricordo io dei miei anni dell'università quindi eh, e poi c'è la questione che appunto riguarda una buona fetta della popolazione che è quella della disoccupazione femminile che è una cosa che comunque viene affrontata molto nella ricerca ma che ha dei dati allarmanti, il 98% dei disoccupati adesso sono donne quindi insomma è un bel problema anche perché eh, essere una donna nel mondo del lavoro comporta eh, delle, degli ostacoli diciamo che magari per un uomo non ci sono, ce ne saranno di, sicuramente di diversi. Ma eh, come ho scritto appunto anche nel mio articolo, ancora oggi facendo un colloquio di lavoro capita spesso che ti chiedano, ah sei una giovane donna, ha intenzione di sposarti, di fare figli, nonostante non sia legale farlo, ricordiamolo sempre. Se ve lo chiedono un a un colloquio do, rispondete, non, cioè, non sono affari vostri fondamentalmente. E adesso eh, la dimensione delle donne in lavoro è stata aggravata ancora di più lo smart working che è una dimensione anche questa su con cui dovrà fare i conti nel mercato del lavoro perché ha cambiato completamente il panorama di come si svolgono non solo le giornate ma proprio l'organizzazione anche appunto eh, umana del lavoro perché siamo tutti atomizzati adesso ognuno lavora da casa sua anche oggi siamo tutti collegati da posti diversi perché per necessità comunque superiori e eh, insindacabili non possiamo vederci tutti nello stesso posto come una volta quindi anche questo sarà una, una dimensione di cui su cui bisognerà riflettere per cui ecco appunto questa è una piccola introduzione a quello che poi sicuramente eh, i nostri altri ospiti ci diranno molto meglio grazie mille grazie grazie Alessia potevi essere una delle persone intervistate e <ride> In <realtà ride> non sono la curatrice. adesso eh, do la parola a Beatrice Casas Chiedo a tutti di stare in 6-7 minuti in modo che rendiamo vivace la nostra eh, conversazione rispetto a chi ci sta ascoltando. Beatrice, puoi parlarci di quello che hai fatto e anche un po' di te, se vuoi. So, eh. mm -hmm. Grazie, grazie dall'invito e grazie dell'opportunità di aver partecipato in questo progetto così interessante. C'era prima Alessia che a lei ha fatto molto piacere leggere le interviste, e anche a noi ha fatto tanto piacere poter eh, fare queste interviste. E scoprire ancora di più di que su queste esperienze che hanno fatto e fanno ancora i lavoratori e la lavoratrice eh, in Germania, in Italia, in Francia. Eh, eh, L'esperienza di, di Alessia per me è molto simile. Io pure da giovane donna eh, che ho studiato con. Le con, con l'esperanza di poi trovare un lavoro in Spagna, di dove sono, mi sono vista in un certo modo, da un, punto, un certo punto di vista obbligata ad andare all'estero, venire qua in Germania per trovare un lavoro, perché lì da dove io vengo non c'è la possibilità di trovare un lavoro decente. Ed è questa anche l'esperienza che, che, che ho visto spesso nelle interviste che ho fatto qua, in Germania con i lavoratori e le lavoratrici, appunto, anche loro di, di altri paesi che vengono qua con questa speranza, poi spesso trovano un futuro migliore di quello che magari aver, avrebbero avuto forse nel posto di dove vengono, ma anche a volte tanta precarietà, tanta informalità, tanto tanto abuso, eh, e anche spesso dicevano nelle interviste, io non, non pensavo che in Germania fosse possibile una cosa del genere, non pensavo che in Germania ci fossero questi abusi, queste esplotazioni, che non vieni pagata per un lavoro che hai fatto, che, che lavori più ore di quanto aveva, avevate eh, accordato, no? queste cose mi sembra anche importante che vengano messe in chiaro eh, nella ricerca, perché spesso si pensa anche sul fatto di Germania che, che qua non c'è precarietà, che qua non esistono queste, queste forme di, di, di abuso e invece sì, e non è solamente la realtà dei, dei lavoratori, e lavoratrici cioè migranti, anche, anche i tedeschi eh, si vedono confron eh, confrontati con questa, con questa realtà. Quindi questo mi sembra magari come una prima idea, è importante un aspetto importante della ricerca no? ehm, poi anche c'è da dire che, che non è tutto così così nero mi sembra che anche, anche qua almeno in, in Germania ci sono state eh, delle politiche messe appunto per per un po fare fare pronte alla crisi parliamo magari del Kurzarbeit no? che sono queste non so come si dice in italiano, mi spiace, ma tipo la riduzione degli orari, del de, de, de, de, de tempo di lavoro, eh, ma che comunque serve per, per mantenere i posti di lavoro, no? quindi lavori meno, hai meno, meno salario, no? non, non ti viene pagato completamente il tuo stipendio, appunto, ma comunque è un modo di mantenere... I posti di lavoro una cosa che in altri, in altri paesi in Europa non c'è stato, ma anche qua vediamo che, che questo per alcuni va molto bene, io sto pensando adesso ad un lavoratore che già prima aveva delle buone condizioni, non lavorava a tempo a full time, lavorava a tempo, tempo parziale e adesso col course, ormai, con questa soluzione di lavorare meno ore, avere meno stipendio, era molto felice perché aveva più tempo per fare altre cose che per, loro, per lui erano importanti e comunque riceva, riusciva a vivere bene, riusciva a poter pagare l'affitto e tutte queste cose però invece c'erano altre lavoratori, lavoratrici che già prima di queste politiche eh, non, lavoravano, non, non guadagnavano abbastanza guadagnavano magari 600 euro al mese e adesso con, con queste politiche di riduzione di ore e di stipendio guadagnavano la metà quindi non ce la facevano a, a, a pagare le, le spese basiche. No? Quindi anche lì, anche nella risposta che c'è stata alla crisi, vediamo che ci sono grosse differenze tra i lavoratori e le lavoratrici, anche nello stesso contesto nazionale come adesso nel caso della Germania. Bene, grazie moltissime. Mi pare che potremmo fare un, un film dopo un libro con questo nostro incontro. Si chiamano Contatti di solidarietà, anche qui da noi ci sono, ma diciamo che risentono di un contesto che è forse è peggiore ancora di quello della Germania. Adesso Edoardo Esposto, che invece è italiano, giovane anche lui, è maschio, ha ma seguito le interviste italiane. Se ci dici qualcosa anche sulle francesi, visto che abbiamo cassato per ragioni di lingua l'esperienza oh, francese no, certo, certo e allora buongiorno a tutte e tutti grazie dell'invito di questa occasione di poter parlare di questa ricerca che è stata davvero come già stato detto da chi mi ha preceduto da Alessia da Beatrix è stata una ricerca che ci ha messo di fronte insomma di un profondo rispecchiamento al contempo anche una profonda alterità rispetto a, alle persone che insomma abbiamo potuto uh, sentire intervistare un rispecchiamento di condizioni eh, di lavoro eh, precarie, e, e anche bisogna dire eh, la verità, di un profondo desiderio di normalità che non riesce a essere di piccoli, piccole cose che sarebbero dovrebbero essere raggiungibili, che invece per queste, molte delle persone che abbiamo, eh, che abbiamo ascoltato non, non lo sono, e questo qualche rispecchiamento con la condizione individuale di molti di noi lo, eh, ce l'ha. Però anche profonda alterità: alterità per le tipologie di lavori. Per, Abbiamo cercato di, da questo punto di vista, ma anche riusciti a avere, e come già diceva eh, Roberto, eh, la, la capacità di incontrare persone che mh, si trovano ad operare in settori molto diversi, tra loro a condizioni molto diverse, età molto diverse, aree geografiche all'interno delle stesse aree nazionali molto diverse. E questa frammentazione ovviamente produce un forte effetto di alterità rispetto a quello che, eh, che sono le, le risorse delle interviste. E, mh, ci sono i fili conduttori, ci sono dei fili conduttori all'interno eh, dei singoli casi nazionali e forse anche tra i casi nazionali. Anche a onore del vero non abbiamo cercato di andare eccessivamente nella direzione di una comparazione tra questi, tra, proprio perché non era una ricerca di natura, che aveva un'ambizione, un per me un'ambizione eh, estremamente scientifica, comparativa, metodologicamente fondata, piuttosto una ricerca che cercava di dare voce. Quindi il nostro principale, nostro principale eh, obiettivo era quello di lasciare eh, in qualche modo e la libertà eh, a, a lavoratrici e lavoratori di esprimere alcuni loro bisogni, alcuni loro desideri, molte loro paure, sicurezze e anche dolori in qualche modo. e Alcuni, davvero, come diceva Alessia, alcuni racconti sono stati abbastanza forti anche per noi eh, da ricevere. Eh, sicuramente se guardiamo, per riprendere alcuni temi, ce ne sarebbero molti, moltissimi che potremmo eh, discutere, per riprendere alcuni temi che sono già stati eh, in qualche modo accennati o trattati e, e ricollegare al caso italiano e anche a quello eh, francese, e eh, c'è un tema che secondo me è di, grande, è di grande interesse che emerge con molta forza nel caso francese perché m, molti i lavoratrici e lavoratori avevano in qualche modo, o una parte m, consistente, aveva un, uh, un contratto che era collegato o direttamente di pubblico impiego o collegato al pubblico impiego e poi c'è anche da dire avevano avuto uh, una maggiore esperienza dalle misure di sostegno uh, uh, contro diciamo la uh, Recessione eh, pandemica rispetto a eh, lavoratrici e lavoratori italiani. Ecco quello che emerge nel caso francese, ma poi vi dirò anche perché emerge in quello italiano: è, è questo forte isomorfismo, diremo questa forte somiglianza, sempre maggiore somiglianza tra le politiche pubbliche e i eh, eh, meccanismi di mercato. Una somiglianza che conosciamo, è un tema molto, molto antico in realtà, un tema che si collega direttamente a quello che, scusatemi, utilizzo qualche termine un po' più neoliberalizzazione dei nostri. Dei nostri, eh, delle nostre eh, nazioni, è eh, iniziato parecchio tempo fa. E da questo punto di vista ehm, c'è una forte tendenza a utilizzare le politiche pubbliche come se fossero una prosecuzione dei meccanismi di mercato. E questo ovviamente produce eh, in qualche modo degli effetti, degli effetti anche abbastanza, abbastanza critici. Eh, nel caso italiano, e vi racconto questo aneddoto perché secondo me è piuttosto interessante, che viene dalle eh, interviste, eh, lo, io l'ho visto, l'abbiamo visto guardando, abbiamo avuto la possibilità di eh, intervistare molti giovani, molto giovani in realtà, giovanissimi, intorno ai 20 anni, che erano eh, era delle prime esperienze lavorative in seguito a un passaggio in una delle agenzie. Eh, di collocamento eh, regionali, in questo caso della Lombardia. E la cosa che davvero eh, emerge da alcune di queste, eh, da queste interviste, in particolare una, un ragazzo molto giovane che eh, viene assunto per un, due mesi, se non ricordo male, da un'azienda chimica che si era, ri, eh, aveva, si era ritrasformata e produceva sanificatore, un detergente per le mani, nelle prime fasi della pandemia. Questo ragazzo viene assunto e poi viene immediatamente in qualche modo licenziato quando la domanda... Il grande aumento di domanda per i certificatori, per le mani, diminuisce, quindi lui viene messo alla porta. E l'agenzia, eh, scusatemi, l'agenzia di collocamento pubblica non fa una piega, fa bene così, e verrà poi rimesso nel sistema, verrà, gli verrà dato un altro piccolo lavoro mal pagato, temporaneo, e poi verrà di nuovo estromesso e rimarrà eh, in qualche modo eh, a latere fino al prossimo incarico. Questo in fin dei conti è quello che fa un'agenzia interinale, privata però la fa un'agenzia pubblica. Eh, allora, vedete, un caso di isomorfismo tra il pubblico e il privato, sono molto simili nel modo di comportarsi. E questo, e questo è abbastanza, come si può dire, è un argomento di riflessione, anche per quello che si diceva prima Alessia io concordo pienamente il distanziamento da, eh, dalla, eh, dalla capacità in qualche modo di rispecchiarsi politicamente come, come un'entità collettiva. Allora, i sindacati hanno avuto e hanno ancora, ovviamente, largamente questa funzione. Proprio all'interno, delle agenzie pubbliche per il collocamento dovrebbe starci un po' di educazione alla condizione, insomma, de, de, ai diritti del lavoro, alla capacità di organizzazione collettiva e così via. Eppure, eppure, alcuno, proprio uno di questi intervistati, che non sembrava nemmeno sapere bene cosa fossero i sindacati, diceva sì, io quando ho dei problemi vado all'Inps, forse, forse vado all'agenzia per il lavoro, non lo so molto bene, e lui veniva proprio da un'esperienza dell'agenzia pubblica per il lavoro. Strano, tutto sommato. Eh, non vorrei eh, tediarvi troppo, quindi... Cerco di essere il più rapido possibile. Vorrei ancora parlarvi di un'altra cosa che emerge con una certa forza in quasi tutti i nostri casi nazionali e, e um, emerge con molta forza eh, nel caso italiano e poi credo che poi Andrea alle Imprese potrà eh, utilmente riprendere questo, uh, questo tema in maniera più analitica. Ed è il tema, in qualche modo, se mi passate il termine, della scomparsa del lavoro. Il lavoro non scompare, tutte le persone che abbiamo, eh, che abbiamo eh, intervistato sono lavoratrici e lavoratori che... Eh, Fanno anche, insomma, sono soggetti anche a una certa quantità di sovralavoro, no? di, di un lavoro eccessivamente eh, stancante e avvolgente dal punto di vista della quantità di tempo. Tutti dicono, insomma, uno dei problemi che si rileva è, è il cattivo bilanciamento della vita. Là. Però perché dico scomparsa del lavoro? Perché è un meccanismo, di nuovo, istituzionale e mm, anche un meccanismo di mercato, sta inducendo la scomparsa del contratto come forma regolare, contratto di Dipendente eh, come forma regolare del lavoro, a prescindere che sia a tempo determinato o indeterminato, o che sia eh, precario o garantito. per usare categorie che non sono garantite nella categoria che mi appartenga molto, però, per capirci, il dibattito pubblico si utilizza scompare proprio la condizione di essere lavoratrici e lavoratori, si diventa imprenditori di se stessi, si diventa delle false partite IVA prevalentemente o delle vere partite IVA che però poi sono completamente assoggettate al, al desiderata, ai tempi, ai modi, indicatori di performance di eh, chi le impiega. Allora forse dove siano dei eh, lavoratori autonomi, queste lavoratrici e questi lavoratori, non si vede poi molto. E questo è un problema eh, che si trova... Nei nostri casi di studio, ecco, in un vasto, non soltanto in un settore come quello, per esempio, delle economie delle piattaforme, del capitalismo delle piattaforme, dove già lo conosciamo esistono i Riders ma lo troviamo in altri settori dove prima forse non esisteva e sta invece ampliandosi sempre di più. E questo non può che portare ovviamente ulteriori difficoltà organizzative, ulteriori difficoltà anche dal punto di vista simbolico e, e, e politico di organizzazione e, e raggiungere un'identità eh, collettiva. Ultima nota per non essere eh, insomma, eccessivamente pessimista, ha ragione eh, Bea quando dice non è tutto nero, altrimenti sarebbe che per fortuna non lo, è. Eh, non lo è, io credo che una delle cose che mi sono portato io personalmente a casa da queste interviste è che la solidarietà tra lavoratrici e lavoratori è ancora un fenomeno predominante nel posto di lavoro. Non riesce, credo, a articolarsi, si potrebbe dire così, con la stessa forza come appunto 20, 30, 40, forse anche anni fa, eh, come forma eh, di identità politica quindi capace di avere un'azione sul piano nazionale o sul piano addirittura settoriale, quindi comincia a perdere proprio quella condizione di essere un controbilanciamento al, eh, alle esigenze che qualcuno può ritenere legittime o meno legittime del capitale sul lavoro. Ma esiste ancora la solidarietà tra lavoratori e lavoratrici ed è una cosa che ci dicono un po' tutte, si atomizza sul posto di lavoro, nel singolo posto di lavoro, nella singola squadra, unità di lavoro, diventa eh, meno capace di grandi resistenze collettive, ma cerca spazi, quegli spazi grigi, dove non c'è tanto controllo, dove c'è possibilità di opporre resistenza, lì troviamo la solidarietà eh, che eh, ancora molto chiaramente funziona. Speriamo che da quello possa nascere, eh, scontando i problemi relativi che ci raccontava anche Alessio, il fatto che siamo più individualizzati grazie a, o, o a causa dello smart working. Speriamo che questo possa essere un germe davvero di eh, un ritorno all'entità collettiva. E vi ringrazio. Grazie, grazie a te. Adesso appunto chiamiamo causa Andrea Lamprese che ha contribuito alla, alla ricerca che fa il sindacalista anche a, su dimensione europea. Andrea, anche te 7-8 minuti. Ma allora sì, diciamo che io non faccio il sindacalista, mi farebbe molto piacere, ma insegno diritto del lavoro all'Università di Modena, e eh, Reggio Emilia e diciamo ho partecipato a, eh, con piacere mh, a questa ricerca scientifica eh, di tipo qualitativo e l'ho letta con piacere, ho contribuito eh, diciamo, con un, eh, un articolo eh, che ha cercato di... Eh, vedere quali sono le tendenze comuni a questi tre paesi l'Italia, la Francia e la Germania dal punto di vista della regolazione lavoristica ehm, ovviamente eh, anche oggi eh, con eh, la nuova fase di uberizzazione come si chiama eh, cioè Dopo il Fordismo e il post abbiamo questa nuova fase di accumulazione eh, del capitale propria del capitalismo del XXI secolo. E ancora una volta, eh, come è successo eh, nel Fordismo e nel post eh, ci sono forti pressioni sul diritto del lavoro eh, perché accompagni questi processi. Eh, li faciliti li razionalizzi, li regolamenti eh, e quindi diciamo eh, il diritto del lavoro è sotto pressione un'altra volta. Lo è stato nel corso degli anni Ottanta e Novanta, quando eh, il diritto del lavoro eh, era sotto pressione perché accompagnasse eh, il diciamo regolamentasse il posfordismo dei lavori non protetti. Eh, questo fenomeno è evidentissimo in tutti e tre i paesi, eh, io analizzo eh, l'evoluzione storica del, della regolazione lavoristica in Germania a partire dalla metà degli anni Ottanta, quando diciamo, a partire da, eh, diciamo dal, dalla, dal, dal, dal, dal cancellato di Kohl eh, comincia, cominciano questi Employment Promotional Act eh, che sono tutti segnati da questo concetto di eh, flessibilità e di precarizzazione. Eh, la stessa cosa accade negli anni Ottanta, negli anni 90 in Francia, ehm, e la stessa cosa eh, in Italia, ovviamente, dove si comincia a parlare di eh, flessibilità eh, già a metà degli anni Ottanta. Negli anni 90 eh, questo processo si intensifica. Eh, in Germania eh, assistiamo a partire dal 98 alla gestione socialdemocratica eh, di questa fase eh, di, eh, diciamo, di eh, riforme neoliberali eh, del eh, diritto del lavoro. Eh, nel 2003 è già evidente, eh, con l'agenda 2000, è, è già evidente. Eh, il passaggio eh, alla, diciamo, al, alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, alla eh, manomissione della regolazione dei licenziamenti, ehm, e al fenomeno mh, che è identico si riguarda la Francia e l'Italia, è il fatto che il legislatore comincia a dare al contratto collettivo una nuova funzione, è quella di derogare in peggio la regolazione legislativa e in questo cuneo eh, in Germania si sono infilati subito i eh, famosi Christian Trade Unions, eh, le sindacati eh, cosiddetti cristiani che hanno eh, in, ovviamente hanno fatto accordi legali perché dentro la regolazione fino a quando eh, la, eh, diciamo il tribunale federale tedesco nel 2010 eh, ha dichiarato, diciamo, questi accordi, questa contrattazione di questi sindacati eh, eh, in violazione della legge e legittimi. Eh, la Francia e l'Italia eh, hanno avuto gli stessi fenomeni. Eh, in Italia abbiamo aperto al lavoro temporaneo, al lavoro interinale, cosiddetto nel 1997 con il governo Prodi eh, 1, eh, In Francia, eh, eh, il travante Rimer si è sviluppato nello stesso periodo. E in Germania, ovviamente, il temporary work è, è, è cominciato, hanno cominciato a svilupparsi eh, eh, tutti questi, eh, a, questi, diciamo, utilizzo del lavoro temporaneo per sostituire lavoratori a rotazione. Tanto che oggi, eh, insieme eh, all'ufficio legale della DGB, eh, eh, stiamo eh, portando alcune situazioni eh, in particolare eh, la DGB e la CGL stanno insieme portando alcune situazioni eh, che riguardano il lavoro eh temporaneo il lavoro interinale eh, diciamo cosiddetto eh, a catena e cioè in cui i lavoratori vengono sostituiti sullo stesso posto in continuazione davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con i colleghi eh del di eh, della DGB stiamo lavorando su questo dossier da uh, circa un anno e mezzo. Um, io sì perché anche diciamo tra le, tra le cose che faccio è che sono all'ufficio legale della CGL e quindi diciamo lavoro insieme al, ai compagni eh, dell'ufficio dell legale della DGB che sono solidissimi avvocati tedeschi eh, e insieme all'ufficio legale della CGT. La eh, questione, eh, vado verso le conclusioni di questo primo intervento, ehm, ovviamente eh, delle cose, le, quello che più ha toccato, che ha intaccato, eh, oltre alla regolazione del rapporto di lavoro e, e le, la, le riforme neoliberali, hanno toccato eh, il punto fondamentale eh, di eh, attacco delle imprese, che è sempre stata la regolazione dei licenziamenti. Eh, questo è cominciato in Germania già a, a metà, diciamo negli anni 90, in Italia ha toccato in Francia hanno to ha toccato in parallelo il culmine negli anni 2000, in particolare diciamo a partire dal 2012, eh, dove eh, eh, in Francia a partire dalla presidenza Hollande eh, 2013, 2015, 2017 con le ordinanze Macron in Italia. Eh, a partire dal 2012 con eh, la Ministra del Lavoro Fornero, eh, che cosa si è fatto? Beh, si è fatto quello che le imprese chiedevano da circa 30 anni in tutti questi paesi, eh, chiedevano che fosse, ehm, si potesse sapere fin dall'inizio quanto mi costa licenziare una persona. Questo volevano le imprese e questo hanno ottenuto. Hanno ottenuto questo in Francia con le ordinanze Macron 2017 che sono ovviamente tutte subiudice in questo momento anche in francia hanno ottenuto in italia perché con il jobs act come sapete eh, si è proprio stabilito questo meccanismo eh, mh, che però eh, grazie all'egregio lavoro dell'ufficio legale della cgl questo meccanismo automatico per cui io so esattamente quanto mi costa licenziare un lavoratore è stato messo eh, in discussione dalla corte costituzionale nel 2018, fortunatamente, per cui oggi le imprese invece non sanno più quanto gli costa licenziare un lavoratore, o almeno lo sanno meno di prima. Ora, eh, che dire su questa parte? Eh, le tendenze sono comuni, eh, ci sono fenomeni fra interessanti che abbiamo studiato: in Francia eh, c'è cioè questo delle ris risoluzioni consensuali collettive. Molto interessante, che eh, significa che per ragioni economiche eh, si fanno accordi eh, per la risoluzione consensuale eh, del rapporto di lavoro per ragioni oggettive fuori dalla disciplina di licenziamento. E questo è un istituto che è stato, eh, diciamo, eh, RSS in Francia, è stato introdotto eh, dalla legge Sapin nel 2013 e è stato importato in Italia ce l'abbiamo anche noi purtroppo la risoluzione consensuale collettiva è stata introdotta anche in Italia e su questo ci, eh, ovviamente è un aspetto su cui ci dobbiamo confrontare quindi abbiamo queste tendenze comuni che mettono in difficoltà il sindacato certo eh, è dal nonno anni novanta che al sindacato eh, viene sostanzialmente chiesto di derogare in peggio alla legge e eh, non si fanno più accordi eh, da almeno gli anni 90, 90 eh, come Sainz che è stato un mirabile sindacalista e studioso tedesco non si fanno più eh, gli accordi acquisitivi, gli accordi acquisitivi non si fanno più da tantissimo tempo, non è una questione di adesso sono accordi eh, di eh, pari pari o sono accordi che sono in deroga peggiorativa perché si sono gestite le crisi, le grandi crisi aziendali quindi eh, questa, diciamo, ten, questa, questo capitolo eh, è eh, del, della ricerca, poi parlerò alla fine nel secondo passaggio, delle, delle proposte perché non c'è solo la parte negativa, ci sono anche delle resistenze eh, e delle narrazioni diverse che, abbia, che un gruppo, gruppi di eh, lavoristi in giro per l'Europa stanno proponendo e, eh, la, la, diciamo il dato eh, comune e interessante ovviamente riguarda la gestione del Covid. Eh, C'è un aspetto che segnalo per concludere eh, che ha riguardato la Germania, come sa Hans eh, ed è la questione del lavoro nel settore delle carni. E in Germania la, eh, il settore delle carni, molto famoso per chi si, si occupa di distacco trasnazionale dei lavoratori, perché è uno dei settori più interessato al distacco dei lavoratori, eh, è stato uno dei settori più colpiti dal Covid. Si sono ammalati tutti i lavoratori nel settore delle carni, è stato un massacro. Eh, molta gente ha continuato a lavorare, nonostante questo, come già altra parte è successo in Gran Bretagna, ha eh, lavorato pure di nascosto. E eh, alla fine, nel 2020, eh, da poco è stata introdotta una legge che obbliga le imprese ad assumere solo lavoratori dipendenti in questo settore. Ecco, questo forse è una piccola nota positiva perché voglio dire a eh, il, la, il, coloro che hanno fatto la ricerca sul piano qualitativo, scientifica sul piano qualitativo, eh, beh, eh, certamente eh, non è che le condizioni oggi dei lavoratori nascono dal niente. La condizione di debolezza nascono da 30 anni di regolamentazione legislativa. Grazie Andrea. Eh, mi scuso perché t'ho collocato sul luogo della battaglia sindacale, non quello eh, appunto giustamente della realtà universitaria. E adesso faccio la stessa cosa però con Heinz perché lo colloco nel luogo della politica, ma mi permetto di dire che viene dal sindacato, lui è presidente del Partito della Sinistra Europea, ma è stato eh, un sindacalista, io l'ho conosciuto questa versione. E quindi anche a te, ringraziando, adesso passiamo a coloro che hanno scritto, eh, diciamo commentando la ricerca che abbiamo fatto, e quindi eh, Heinz eh, ci ha regalato questo suo contributo, tra l'altro ci ha detto che è tornato adesso da Porto, dove c'era questa... Eh, controvertice, organizzato dal Blocco di schierda eh, sulla questione del pilastro sociale. Heinz Bilbao. Prima di tutto, grazie per l'invito. Io trovo questa ricerca per quanto riguarda la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici, interessantissimo. È molto chiaro risulta chiaramente che durante la pandemia la situazione si è aggravata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita. Si vede anche in tutti eh, i paesi, eh, diciamo la Germania, Italia e Francia, che c'è molto lavoro precario, anche in Germania come ha detto già Beatrice per quanto riguarda la situazione in Germania, perché eh, molte volte si crede che la situazione è molto meglio in Germania, dall un lato è sicuramente vero, dall'altro lato abbiamo anche da noi un eh, diciamo un, un settore di lavoro precario molto, molto ampio. E quello che eh, risulta chiaramente dalla ricerca che le già esistenze eh, di soccoglianze si sono aggravate durante la pandemia, eh, anche per quanto riguarda per esempio la differenza tra la situazione delle donne e degli uomini nel, nel lavoro. Eh, quello che mi personalmente ha molto colpito in questa ricerca è che i, i sindacati non gioccano un ruolo importante. Eh, si vede molto chiaro che eh, per quanto riguarda gli intervistati c'è una, una sensibilità per quanto riguarda la solidarietà, c'è questo senso, però dall'altro lato si deve constatare che i sindacati quasi non c'entrano. Questo mi ha colpito molto e questo credo che si deve... Eh, allora fa riflettere questa, eh, questa cosa. E, um, per noi, come, come sinistra europea, questa ricerca no, non, parola, non so come... Cosa? Dico, fallo Va bene, allora, continua a parlare? Va bene. Roberto, forse devi... Sì, sì, scusami, eh, che che ha un po' di problemi con la tecnologia, allora... Allora, vai, un po pure, posso, vai, posso continuare? Sì, eh sì, prego, prego. Va bene, allora, grazie. No, quello che per noi, come Sinistra Europea, è molto importante, che sì, per quanto riguarda questa ricerca... Eh, si deve prendere in considerazione questi risultati e la conseguenza, conseguenza se, eh, sarebbe di rafforzare le nostre attività per quanto riguarda la dimensione sociale in Europa. Eh, come ha detto Roberto Mosacchio, io sono eh, ritornato dal vertice, dal eh, Social Summit Porto eh, la settimana scorsa, eh, il risultato del, del, del vertice ufficiale è stato veramente deludente. C'era solo una dichiarazione senza, diciamo, senza, senza. Eh, come dire, allora direi eh, che si fa sempre riferimento al pilastro dei diritti sociali, però non ci sono i diritti vincolanti per quanto riguarda la dimensione sociale. Questo è un grande problema. È stato interessante, più interessante che, eh, rispetto al vertice ufficiale, il vertice sociale che è stato organizzato dalla CES prima del, della, del vertice ufficiale, e dove si è fatto naturalmente anche riferimento al pilastro dei diritti sociali. Questo pilastro è stato approvato quattro anni fa al Social Summit in Göteborg eh, eh, 2017, eh, però fino a, fino a, fino a, interessante come dichiarazione, però non ci sono i... Eh, diritti sociali vincolanti per questo la CES e anche altri sindacalisti richiedono di trasformare questo pilastro dei eh, diritti sociali in un eh, protocollo sociale con eh, diritti sociali vincolanti. Credo che questo sia veramente un dovere. E per, eh, questo è stato anche nel centro del vertice socia sociale organizzato dalla CES. Dall'altro da lato, è, credo che sia stato molto utile di avere questo controvertice organizzato dal blocco di Esguetra in Portogallo eh, con lo slogan eh, Stop eh, Precarity, Stop eh, Poverty. Per, far, per fare visibile la, la dimensione, eh, eh, dimensione vera dei problemi sociali, eh, il grande problema della povertà, il grande problema del, del lavoro precario eh, eh, e chiedere di fare eh, delle azioni veramente reali per quanto riguarda eh, il lavoro precario, perché il, Durante la pandemia la precarizzazione del lavoro si è estesa e per questo credo che questo deve essere nel centro anche delle nostre attività come Sinistra Europea. Noi dobbiamo rafforzare la dimensione sociale dello sviluppo europeo. E per questo credo che la ricerca è veramente un punto di riferimento molto importante, molto interessante e sicuramente noi ehm, eh, facciamo delle attività per rafforzare eh, per, per quando, eh, la dimensione sociale in Europa e anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. E per questo credo che questa ricerca è veramente molto utile, è un punto di partenza, si deve fare delle azioni, delle attività per migliorare le condizioni di lavoro e di vita. Grazie. No, grazie a te, veramente, Heinz. Mi scuso con tutti perché, come diceva Morea, che sottolinea sempre la mia defaianza, ho avuto il problema. Era che cercavo di scrivervi che faremo un secondo giro, ma molto più breve. E che sostanzialmente vi avrei chiesto una cosa eh, da fare, che pensate che dovete fare, eh, che si possa fare per affrontare questa situazione. Eh, grazie, Heinz. Sicuramente questa cosa rimanda molto anche alla realtà dell'Europa che è una realtà costruita tutta intorno a questa idea della società di mercato, insomma, l'economia sociale di mercato, che poi ha messo in discussione sia il welfare che la centralità del lavoro, ma anche l'accesso ai vaccini, abbiamo visto. insomma, eh, Come si fa a cambiarlo? Si parte da, dai protagonisti che sono lavoratrici, lavoratori, le persone in carne e tossa, e questo credo che sia un po' il senso di quello eh, che abbiamo provato a fare anche con questo lavoro. Leonardo. Leonardo, Filippi, anche lui giovane, eh, eh, lavora a e eh, ci ha ospitato, ma noi non ci sentiamo ospiti, ci sentiamo a casa nostra dentro l'EFT. Eh. e quindi diciamo che rapporto c'è tra questa ricerca il libro, l'attività di Lefte, le tue tante inchieste sul mondo del lavoro e insomma ecco ti do la parola. Grazie, grazie davvero Roberto, grazie a a tutti i contributors che sono insomma nel libro, che, hanno, che sono intervenuti prima di me. Eh, io, io invece la, la penso diversamente, oltre che un, un pilastro il nostro settimanale, sei se anche un ottimo conduttore, ecco, e mi, <ride> ecco e mi fa molto piacere appunto collegarmi a quello che tu mi chiedevi, eh, partendo, diciamo, lungi da me, voler togliere l'attenzione da questo libro che faccio vedere ancora una volta. Ecco, bravo. Qua. <ride> mi raccomando, domani in edicola, compratelo non a letta. Ecco. E appunto mi piaceva partire da, insomma, citare brevemente un articolo eh, che eh, esce appunto eh, nel settimanale in edicola domani, che in qualche modo accompagna l'uscita del libro, che poi resterà per un mese a disposizione in edicola e, e anche online per chi lo vuole comprare online, che è questo articolo mh, di Cesare Damiano, che si uno stilicidio intollerabile. Ecco, io credo sia un articolo molto, molto importante anche dal peso politico... Mh, decisivo perché ci racconta partendo dai dati dall'osservatorio welfare e lavoro che, che lui coordina un dato veramente, veramente allarmante, il fatto che nel trimestre da gennaio a marzo del 2021 c'è stato un aumento dell'11% di, eh, di infortuni sul lavoro, di morti sul lavoro e ehm, spiega attraverso i numeri questo, questo approfondimento come questo aumento non sia legato come si potrebbe pensare alla ripartenza economica, perciò alle persone che entrano, ritornano in qualche modo in fabbrica, nei luoghi di lavoro e neanche al, diciamo, alle, diciamo, alle morti legate al Covid. Ecco. Questo dato cosa ci fa pensare? Che presumibilmente questa ripartenza, come dire. In questa ripartenza si è stata molta attenzione a una crescita di cui tutti aspicchiamo un ritorno, ma invece c'è pochissima attenzione alla sicurezza, oltre che per carità anche alla sicurezza sul lavoro. Ecco, è un dato veramente importante e vi invito appunto a leggere questa quest inchiesta che argomenta meglio di come sto facendo io, perché appunto questo numero è così decisivo e... Eh, tutti, eh, tutti e tutti noi insomma, abbiamo chiaro sotto gli occhi il caso di Noana Dorazio, morta appunto a 22 anni a Prato dieci giorni fa, inghiottita da, da un orditoio in una fabbrica tessile, ma non è l'unico caso eh, di morte sul lavoro eh, che ha funestato questi ultimi giorni. E, appunto Marco Rovelli su Left ci invita a non dimenticare tutti questi casi, a convertirli, eh, come dire, a, a riscattare in qualche modo la loro morte per eh, attraverso la lotta politica e però per poter fare questa lotta politica è indispensabile capire il contesto in cui sono avvenute, sono avvenute queste morti e per capire il contesto è indispensabile leggere questo libro Le voci del lavoro ai tempi della pandemia ah, Già chi ha parlato prima di me ha detto moltissime cose io aggiungo solo pochi elementi sono d'accordissimo con Alessia che uno dei pregi di questo libro è proprio il fatto di essere godibile perché eh, ci restituisce delle, dei ritratti di umanità eh, eh, al lavoro che, in cui sfido chiunque a non riconoscersi almeno in alcuni tratti, almeno in alcune posture, almeno in alcune abitudini. E, perché, come diceva Edoardo prima di me, in evidenza ci sono le esigenze, i bisogni, i desideri, le paure e i dolori delle, delle persone. I ehm, du, due insomma, elementi che però volevo aggiungere è che in questo libro, eh, già un po' è stato detto anche da, anche da, da Heinz, eh, emerge la solidarietà, anche la politicità dei lavoratori e delle lavoratrici intervistate, ma anche un senso, come dire... Ehm... Di, di atomizzazione, non vorrei dire di solitudine, però come dire, di difficoltà di fare rete e nel, nell'unirsi insieme per rivendicare i propri diritti sul luogo di lavoro. La, in qualche modo l'assenza del sindacato è un po' un firruccio che purtroppo eh, lega le interviste che leggete, potete leggere in questo libro. E, tra l'altro una mancanza di solidarietà, di, diciamo non di solidarietà, ma di comunicazione, di, di rete che invece eh, non, non, è, non caratterizza invece la, la classe dominante la classe imprenditoriale che invece come ci spiegava il professor Allamprese nella propria lotta di classe dall'alto dialoga, comunica, eh, come dire, scambia informazioni prende esempio da uno stato all'altro no? non, non hanno problemi a imitare le pratiche come dire, di lotta da, dall'alto di classe dall'alto da uno stato all'altro eh, l'altro elemento è, che ho notato è che manca c'è anche una, una difficoltà nel, nel conoscere i propri diritti, nel capire eh, come dire, quali sono le, gli elementi su cui fare leva per poter avere una progressione di, eh, di benessere sul proprio luogo di lavoro. E io credo che appunto l'EFT possa, e, e come dire, il lavoro fatto insieme a Transform vada un po' in questa direzione, ha questa ambizione, quello di ricostruire, diciamo, oltre che fare informazione, quello anche di ricostruire una rete di lavoratori e lavoratrici che si riconoscono in delle idee di sinistra più larghe possibili, ma anche più radicali possibili. C'è bisogno di fare rete left in quanto casa delle sinistre, secondo me in questo momento è utile anche per questo, per costruire questo tipo eh, di rete per la difesa dei diritti dei lavoratori e delle e dei lavoratrici. Eh, credo che la, un pregio di questo libro, anche del numero di left trovati in edicola, è che non produce conoscenza effimera, metafisica, sociologica, ma produce conoscenza utile, che si può spendere anche come dire, sul luogo di lavoro per, per produrre lotte reali, lotte concrete. Eh, Peraltro, appunto, credo che, come dire, eh, questo libro, come dire, più di altri, sia veramente un grimaldello che può, come dire, arricchire una casetta degli attrezzi eh, dei lavoratori, proprio appunto per da portare in qualche modo ogni giorno, come proprio luogo di lavoro. E, tra l'altro, ehm, aggiungo solo un'ultima cosa, ehm, questo questo libro toglie anche un po' un'alibi ad alcuni, eh, per fortuna molto pochi rispetto ai tanti lettori elettrici di left, alcune persone che incontriamo sui social che spesso rimproverano a left, ma più in generale anche alla sinistra di oggi, di essere, come dire, petalosa, no? di interessarsi spesso ai diritti civili, dell'immigrazione, ma non di lavoro. Ecco, se mai ci fosse bisogno di, di smentire questo, questo punto di vista... Tra l'altro ha messo in un concesso che un, diritti civili e diritti sociali non, vadano, non si possono conquistare insieme, cosa che invece noi pensiamo. Eh, ecco, però questo libro va, è un elemento basilare che ci servirà anche, no, come dire, ancora di più per, per smentire questi pregiudizi nei confronti della sinistra che ci piace, la sinistra che vogliamo costruire e, come dire, sarà utile anche, lo, lo, lo commenteremo anche nei social con la copertina, no, per andare anche magari a, a far capire quanto invece il tema del lavoro è centrale nel, nella produzione culturale di left e anche di transform. Ecco, io... Ringrazio davvero tutti e tutti e spero di non essere andato troppo fuori tema e grazie per il lavoro che avete fatto. Grazie a te Leonardo. L'ultimo ringraziamento va a Francesca Fornario che non poteva essere con noi e che ha scritto però un, un pezzo molto bello, si chiama Ascensore per l'inferno. Eh, ascensore sociale è una delle cose che chi ha l'età nostra se lo ricorda, diciamo che il lavoro poteva essere un ascensore sociale e invece lei ci spiega come troppo spesso diventa un accessore per l'inferno. Allora, avevo cercato eh, di, eh, di scrivervi questa cosa, un brevissimo secondo giro, nello stesso ordine, se siamo d'accordo, e poi eh, ci salutiamo. Roberto Morea. Sì, veramente velocissimo. Io penso che insomma, questo, è, come dice Heinz, è soltanto lo spunto per un un lavoro che deve essere sicuramente approfondito e, e soprattutto per la ricerca di un'identità collettiva smarrita. Quello che è evidente è che la carenza, l'incapacità del mondo del lavoro di viversi e di sentirsi come corpo collettivo eh, ci ha consegnato eh, una resa davanti ai processi. Eh, del neoliberismo che ci trova un po' disarmati e noi siamo di fronte a una vicenda quella del covid che se da un, altro, da un lato ha costruito un po' una barriera un, un prima e un dopo il rischio di trovarsi un dopo peggiore è, è, è, è tutto evidente cioè, tra qualche mese scadranno i contratti, eh, la regola, il blocco dei licenziamenti. Noi ci troveremo di fronte a una, a una questione sociale veramente seria. Credo. E quindi è bene eh, che la sinistra cominci a riprendere, cominci, non no, è che abbia mai smesso, insomma, che affondi. Eh, tutto quel corpo che può eh, per, per trovare delle risposte per essere capaci a rappresentare questo mondo che abbiamo così eh, bene attraverso Beatriz Edo e, e Nathan raccontato eh, attraverso le interviste. Grazie. Grazie Roberto, più che un impegno. Eh, L'ordine che avevo dato prima è Beatriz. Se c'è ancora perché non l'avevo più. Eh, sì. Io ci sono ecco. qua, ma mi sa che prima, nel primo giro, Alessia è parlato, ha parlato prima di me, quindi magari anche lei sì, in questa sì. vuole fare lei. Brava, brava, brava. Si vede la diversità di età, nel senso che io ho cominciato a fare confusione. Non solo tecnologica, ma anche cronologica. Alessia. Grazie Beatriz, grazie Roberto. Diciamo che, eh, che cosa potremmo fare, qualcosa di concreto, forse potremmo cambiare, potremmo iniziare a pensare di cambiare, di fare qualcosa di diverso, perché forse c'è qualcosa che finora non ha funzionato, comunque ha smesso a un certo punto di funzionare. Quindi forse questa rivoluzione di cui parlavamo prima possiamo provare a iniziare a immaginarcela, iniziandoci a chiedere cosa ha funzionato e cosa no e cosa potremmo fare per uscire appunto migliori da questa pandemia visto che ancora c'è una piccola speranza roberto diceva appunto morea diceva eh, la situazione non è rosea per niente assolutamente ma abbiamo ancora un margine diciamo perché purtroppo non siamo ancora fuori quindi sfruttiamo questo tempo che ci rimane per fare quello che ci auguravamo eh, avremmo fatto all'inizio della pandemia in quando dicevamo che ne saremmo usciti migliori. Ecco, abbiamo ancora una speranza e una possibilità. Quindi, ecco, partire da questo libro potrebbe essere proprio eh, lo spunto per riflettere eh, dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare in questo senso. Grazie Alessia. Adesso Beatrix, se ho sbaglio di nuovo, no. no. <ride> Grazie sì. Io vorrei adesso approfondire sul ruolo che hanno i sindacati da giocare qua. Eh, vorrei parlare attraverso i lavoratori e lavoratrici che ho intervistato e loro mi dicevano ehm, alcuni giorni, non, non, non ne ho bisogno di sindacati, ma spesso sono quelli che non sono in rapporti di lavoro precarizzati, quindi sentivano che già le loro condizioni di lavoro erano abbastanza buone, quindi non avevano bisogno di sindacati. Poi c'erano un altro gruppo di lavoratori e di lavoratrici che dicevano: Io forse avrei bisogno, ma non saprei come avvicinarmi a loro. E, e I motivi che loro davano sono diversi: alcuni dicevano è una questione di lingua, io non parlo il tedesco, quindi come faccio? Nel caso dei lavoratori e lavoratrici migranti, come faccio ad avvicinarmi a loro? Alcuni mi dicevano: Io ho due, tre, quattro lavori contemporaneamente, dove trovo il tempo ad andare a fare un appuntamento e parlare con, con il sindacato? X. Eh, poi altri mi dicevano, io non saprei come iniziare, non saprei come avvicinarmi, non ho i contatti, non conosco le persone, magari sono nuova, sono nuovo in, questo, in questa piccola città appena trasferita, non conosco nessuno, non ho amici, come, come, faccio? come faccio ad avvicinarmi? No? E io penso che... e poi, poi c'è un altro argomento che è importante, che mi diceva una lavoratrice cioè un migrante, mi diceva, io ho paura, ma non ho paura del mio impiegatore, ho paura della legge qua in Germania. Io ho un permesso di lavoro un permesso di lavoro qua e se faccio casino, cioè io, io non so se magari mi possono cacciare, mi possono fare ritornare nel paese di dove io vengo. E quindi questa, questa precarietà, ma non nel senso lavorale, ma nel senso di legale, no? Dello de status migratorio, è anche un deterrente per tante persone all'ora di mobilizzarsi e cercare il supporto dal sindacato. Quindi io penso che Alessia ha già dato prima un, un indizio su cosa c'è da fare e anche alcuni intervistati Parlano sullo stesso, magari eh, i sindacati si devono reinventare, devono magari diventare più presenti nel dia a dia, nel giorno a giorno, scusate, nelle ehm, persone, devono essere più presenti nella comunità a livello locale, non essere questa, questa istituzione sì. lontana dalla realtà Quotidiana della maggior parte della maggioranza dei, dei lavoratori e delle lavoratrici, ma stare più presenti. Quindi non aspettare che magari sono i lavoratori che vanno da loro, ma venire loro dai lavoratori e anche riconoscere ed essere aperti e sensibili ai cambiamenti che stanno occorrendo nel mondo del lavoro. E capire che, appunto, se una persona ha quattro lavori da fare Contemporaneamente, magari non, non, gli orari di ufficio che loro propongono non, non vanno per, per, questo, per questo tipo di lavoratore. Queste sono magari alcune delle soluzioni che, che io, per quello che ho sentito nell'intervista che, che ho fatto e per i eh, risultati che hanno offerto eh, i, i ricercatori negli altri paesi eh, di questo libro, di questo progetto, sarebbe da fare. No? Grazie Beatrice, del resto voi siete andati dai lavoratori, noi diciamo come, come ricerca, ma voi come ricercatori, quindi i lavoratori se li cerchi li trovi. Edoardo? Sì, grazie. Eh, beh, Io non ho in realtà soluzioni e temo che qualsiasi cosa potessi inventarmi dire direi una sciocchezza, quindi preferisco anch'io in realtà... Eh, Oltre a concordare con quello che sto detto prima di me, sono cose estremamente importanti, la riorganizzazione, una riorganizzazione profonda del modo in cui il sindacato... Quindi l'organizzazione collettiva del lavoro, funziona, è presente nella vita dei lavoratori, questo è assolutamente fondamentale. Io da per me non voglio aggiungere molto a questo, che trovo una prescrizione, un corso d'azione molto importante. Qualcos'altro, però, con questo si lo aggiungo, partendo dalla voce dei lavoratrici e lavoratori, ricordo bene la conclusione di un'intervista con una... Lavoratore, tra l'altro, eh, egli stesso, una falsa parità io, sostanzialmente, che diceva, io non so bene cosa, cosa, cosa si debba fare, questo lavoratore diceva, so che bisogna un po' e quello che vorrei che si ricostruisca una cultura di classe, che va oltre l'organizzazione, io credo che questo sia molto importante, eh, va oltre l'organizzazione del lavoro in forma eh, diretta, fondamentale, importantissima, ma senza una cultura di classe, che vuol dire proprio una cultura del lavoro, eh, non del dover lavorare, ma dei lavoratori come una classe autonoma, come diceva Gramsci, un'altra classe, come l'altra classe, l'altra classe che è la maggioritaria, che è quella che ha le sue forme culturali, ha delle sue forme di consumo diverse da quelle che ci propone il capitalismo: ha delle sue forme di intrattenimento, ha delle sue forme eh, di letteratura, di poesia, di arte e così via. Una vera e propria autonomia classe eh, che l'avete in contrapposizione, antagonistica No, no questo non, non, ci, non ci deve spaventare non credo non sia neanche un tabù dircelo tra noi e anche ad altri antagonistica con un'altra classe che sta sopra e, e per concludere ecco un altro lavoratore dava un principio possibile di questa unità di classe che va oltre i settori va oltre le professioni, va oltre i contratti diceva guardate c'è una cosa importante noi siamo sulla stessa barca, ci dicono in questa crisi che siamo tutti sulla stessa barca, no noi lavoratrici e lavoratori siamo sulla stessa barca gli altri sono sulla loro yacht, noi siamo sulla stessa barca e, e il, il, qual è il principio che ci dava questo lavoratore? Che il tempo che abbiamo nella nostra vita è limitatissimo ed è assolutamente inquantificabile il capitale lo quantifica in, in denaro noi questa cosa la possiamo spezzare rendendolo non quantificato in, eh, in, eh, in moneta o cercando di andare oltre quella quantificazione e credo che questo sia un, un suggerimento davvero potente che ci dava questo lavoratore e vi ringrazio grazie Edoardo Andrea Sì, nelle conclusioni del capitolo eh, curato eh, mh, analizzo in quale misura eh, il diritto del lavoro possa eh, frenare, eh, combattere le tendenze eh, di cui ho parlato nel primo intervento, cioè eh, le tendenze che sono quelle eh, di eh, precarizzazione, indebolimento dei sindacati ehm, e eh, ovviamente ehm, il, il neoliberismo applicato al diritto del lavoro e eh, come il diritto del lavoro possa influenzare il paradigma della regolamentazione economica e sociale. Ovviamente... Sappiamo adesso che l'ultima frontiera della precarietà eh, multiforme che abbiamo visto all'opera da 35 anni è quella nell'ambito della gig economy, eh, le piattaforme digitali eh, che diventeranno sempre di più il, lo, lo strumento di organizzazione delle imprese nei prossimi 30 anni eh, consentono lo spezzettamento del lavoro in micro compiti eh, offerti ad una folla di Potenziali eh, prestatori di lavoro che vengono, diciamo, eh, svolti da chi è disponibile di volta in volta. Stiamo parlando di rapporti di lavoro di durate di pochi minuti. Eh, tutto questo come lo organizzi? Questa è ovviamente la grande questione, che poi io, ovviamente, in qualche modo passo a Heinz, eh, che eh, conosce bene il mondo sindacale. Eh, io ehm, nell'ultimo capitolo, eh, dopo aver parlato delle, terne, delle tendenze perniciose del mondo del lavoro, ehm, parlo però anche di eh, narrazioni alternative, di resistenze. L'ho già fatto in altre occasioni, ne abbiamo parlato a Lisbona nella conferenza di Transport Europe nel 2018, abbiamo continuato come gruppo di lavoro di Transport Europe a occuparcene negli ultimi tre anni. Uh, ci sono delle proposte di rifondazione delle tutele del mondo del lavoro in campo che vengono da sinistra, vengono da gruppi di lavoro di compagne e compagni che fanno riferimento alla sinistra radicale e al sindacato. Le proposte sono tre. La prima proposta è quella che propone la CGL e le commissioni Sobreras in Spagna con il loro nuovo statuto dei lavoratori che stanno discutendo con Yolanda Dias. Ed è quella di dire finora il diritto del lavoro è stato il diritto dei lavoratori subordinati. Punto. I lavoratori autonomi o collaboratori non hanno tutele. Stabiliamo da ora in poi che ci sono dei diritti fondamentali, universali, che riguardano tutte e tutti i lavoratori, a prescindere dal fatto che sono subordinati o sono autonomi. La seconda proposta è quella dei compagni francesi che hanno lavorato, un gruppo di 40 giuristi, compagni e compagni di varie università francesi che hanno lavorato insieme alla CGT, e ad altre organizzazioni come Solidea e Forza Friere. Questi compagni propongono di rifondare il diritto del lavoro sulla base del concetto di dipendenza economica. Quindi un concetto che va al di là complementare a quello di subordinazione cioè di sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro che sappiamo che non funziona più eh? e perché il lavoro non è più così mh? pensiamo solo che si svolge a distanza quindi questo concetto di dipendenza economica è proprio forgiato e vuole rispondere e pensato al problema dell'uberizzazione del lavoro e del capitalismo delle piattaforme cioè si tratta di estendere l'area del lavoro dipendente e le tutele al numero maggiore possibile di lavoratrici e lavoratori. La terza proposta è la più radicale è una proposta che viene dal eh, partito Laburista dal, da un gruppo di compagni e compagni che lavorano in Gran Bretagna, Keith Ewing, eh, Keith Ewing Nicola Gonturis e il compagno John Andy, l'avvocato di tutte le cause dei lavoratori inglesi. Questi compagni propongono di rifondare le tutele il diritto del lavoro sul concetto di rapporto di lavoro avente ad oggetto, una prestazione prevalentemente personale cioè chi fa un lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal fatto che sia, un lavoratore, che sia un lavoratore subordinato o autonomo, che sia un lavoratore che viene sostituito come accade in tutte le situazioni dei RAI in Gran Bretagna, cioè che hanno il diritto di farsi sostituire da un altro, eh, okay? tutte le cause sui, sui, sui lavoratori inglesi eh, eh, sono state deliverù con Uber eh, e fino all'ultima con Uber, sono tutte cause che nascono dal fatto che questi lavoratori reclamano la condizione di lavoro subordinato e purtroppo non la ottengono, cioè le tutele non la ottengono come non l'hanno ottenuta benché purtroppo i giornalisti anche in Italia sostengono il contrario, mi dispiace questa cosa, che eh, non l'hanno ottenuta nemmeno davanti alla Corte Suprema purtroppo eh, hanno trovato una condizione che è paragonabile ai nostri collaboratori coordinati e continuativi, cioè praticamente zero, quasi zero. Quindi io credo e concludo: che compito della sinistra europea è quello di fare incontrare questi gruppi di lavoro che si parlano da ormai quattro anni, farli incontrare insieme al sindacato, offrire un luogo. Uno spazio di elaborazione collettiva che porti alla costruzione di uno statuto dei lavoratori a livello europeo, di lavoratori e lavoratrici a livello europeo, e che ovviamente si occupi anche del grande questione della previdenza e del lavoro e del non lavoro, e cioè quindi della grande questione del reddito di cittadinanza. Io, come c'è anche Heinz oggi. Mi permetto di sollecitare ancora una volta, come ho fatto a Lisbona, come ho continuato a fare con i compagni di Transfor Europe, di farsi tramite di questo lavoro che è eh, di più della questione dei platform workers AINZ. Noi sappiamo che in questo momento abbiamo una deputata dell'Eurogruppo, Leila Shaibi, che ha fatto una proposta interessante. A questa proposta hanno contribuito anche alcune compagne e compagni di questi gruppi di lavoro, ma questa proposta è parziale, riguarda un pezzetto di questo mondo, riguarda i rider, riguarda i ciclofattorini di Parigi o di Milano o di Modena o di Madrid. Noi abbiamo bisogno di ripensare il sistema di tutele perché si, si, si dia alle persone in carne e ossa delle condizioni di vita dignitose, cosa che purtroppo non è più da tanto tempo e non è una questione che dipende solo dal sindacato che è fragile in tutto il mondo. Il sindacato si deve ripensare, il sindacato in Italia del resto, Maurizio Landini, ha parlato di sindacato del, di strada e quindi ci auguriamo che, come dice Beatrice il sindacato diventi sindacato di strada. Grazie. No, grazie a te veramente, perché così questo nostro incontro, oltre a presentare un libro, diventa proprio un incontro di lavoro. A questo punto non faccio altro che passare le domande ad Heinz, Bilbao. Grazie, grazie Andrea. Io accetto molto volentieri l'invito di incontrare questi gruppi di lavoro. Eh, perché ho già detto che questa ricerca per me è un punto di partenza e un punto di riferimento per rafforzare le nostre attività per quanto riguarda i diritti eh, dei lavoratori. Credo che sia molto importante questa cosa. E io sono anche d'accordo di fare diciamo, uno statuto del lavoro a livello europeo perché, perché quello che abbiamo adesso, già detto, questo pilastro dei diritti sociali è solo una dichiarazione e eh, non serve molto, è sicuramente un punto di riferimento, però non è sufficiente, non basta. E per questo dobbiamo rafforzare le nostre attività e lo facciamo perché eh, facciamo, eh, eh, vediamo nel centro delle nostre attività la dimensione sociale, anche per quanto riguarda il grande problema della trasformazione ecologico-sociale, dove eh, direi l'aspetto sociale è importantissimo. E per questo noi abbiamo adesso come sinistra europea un um, rapporto mol, eh, meglio, per, eh, migliore per quanto riguarda i sindacati europei. Eh, noi sappiamo tutti che eh, diciamo, i sindacati europei hanno, eh, sono certamente nelle loro attività limitate, però dall'altro lato credo che do, dobbiamo rafforzare veramente eh, i sindacati anche sul livello europeo. Io personalmente sono anche membro del gruppo di, eh, di, di questa rete dei sindacalisti di sinistra che si chiama... Ehm, eh, Uh, Trade Unionist Network Europe e noi facciamo una conferenza il, do, il 2 di giugno dedicato alla situazione dei platform workers della, dei lavoratori sulla piattaforma e questo credo che sia importante e, e per questo direi io sono d'accordissimo di rafforzare le nostre attività per quanto riguarda i eh, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. È molto importante siamo, eh, perché abbiamo una situazione veramente molto drammatica anche per quanto riguarda il mercato di lavoro, perché il mercato del lavoro è molto frammentato anche come conseguenza delle riforme neoliberiste eh, del mercato di lavoro. Per questo, noi dobbiamo. Eh, eh, dobbiamo combattere questi eh, diciamo queste riforme neoliberiste e verso veramente un, uno statuto del lavoro vincolante eh, sul livello europeo. e eh, Questo credo che è molto importante che tutti noi che siamo impegnati per quanto riguarda i diritti eh, di, dei lavoratori, di, eh, eh, cooperare e per questo eh, credo, ancora una volta, questo libro è veramente molto importante e un punto di riferimento, un punto di partenza per rafforzare le nostre attività per quanto riguarda la dimensione sociale d'Europa. Grazie moltissimo, Ains. Leonardo. Rifai vedere il libro perché sono stato strillato, che non so che ho fatto, che è prima per cui non si è visto No, no, per perché mia. Pr praticamente per, per poterlo far vedere bisogna che io parli, perché perciò io adesso parlerò un po' a Vanvera, no scherzo, <ride> comunque almeno ecco, facciamo vedere veramente il libro illustrato da Fabio Magnaciuti, eccolo qua, ne dico da domani. <ride> Adesso però dici anche un po' di cose, insomma, prendi eh, un impegno, dai. Io appunto, io a me, io stavo ragionando appunto, insomma, al di là del, insomma, degli elementi appunto di lotta politica e appunto di e dello Stato, un po' delle appunto delle delle, delle emozioni che sono anche state avanzate nei vari paesi europei e nel Parlamento europeo di cui si è parlato ora che sono cose importantissime io volevo partire anche da, da una cosa che mi è successa oggi che, e che mi ha eh, fatto un po' riflettere anche sull'utilità di, eh, di questo libro e del lavoro che avete fatto stamattina mi sono trovato a ad un picchetto antisfratti organizzato da rent, dalla campagna Rent Strike di Roma che sta facendo un lavoro eh, insomma, importantissimo, fondamentale nel, nel tutelare le persone che si trovano dopo questa crisi pandemica senza appunto, a rischio di essere sfrattate perché magari eh, si, appunto, la, crisi, la situazione di difficoltà economica è stata esacerbata da questa fase così particolare perciò spesso eh, insomma, questo allarme, no, quanto riguarda l'emergenza casa, ne abbiamo parlato anche su Lefte è un tema sicuramente attualissimo e che affligge le città, le metropoli in particolare italiane. Ecco, e eh, questo episodio appunto mi ha fatto, che è appunto di un, di una persona che rischiava di perdere casa vicino a, eh, nel mio quartiere vicino a casa mia, mi ha fatto anche pensare su come forse eh, questa fase di pandemia eh, in cui le relazioni sociali più tradizionali legate al vicinato, legate a, alla, al, al faccia a faccia, all'incontrarsi nei quartieri, nei luoghi di lavoro... Ecco, come il fatto che queste relazioni siano state sostituite dai social sia, sia stato un problema importante, perché eh, vi, le interazioni che si hanno sui social non, non possono sostituire quelle della vita di tutti i giorni, eh, perché come dire, stare nella propria, nella propria bolla, come si dice no, in gergo, cioè comunicare con solo le persone che si hanno eh, su Facebook, sui social, così, ti impedisce di renderti veramente conto di quello eh, spesso, di quello che succede che succede intorno a te e ehm, come dire, eh, non si impedisce di capire che a volte i problemi sono, come dire, dietro l'angolo, sono a fianco a casa sono diversi da quelli, sono più grandi, diversi da quelli che invece magari di cui si parla sempre con le persone che, che, più, si ha, che più si ha affinità o che, che si è amico. E, e, e, e secondo me, proprio perché ascoltarsi è, è il primo passo per empatizzare ed attivarsi, questo libro e le F2 ogni settimana in edicola fanno questo tipo di lavoro, cioè raccolgono la voce, eh, dei lavoratori e delle lavoratrici che si trovano in difficoltà, eh, raccolgono la voce dei precari e delle precarie, le mettono in interrelazione tra di loro, permettono alle persone di riconoscersi appunto nei premi di, degli altri, e anche di, di, di, di conoscersi e di fare rete. E, mh, credo che sia una, una, un, un elemento imprescindibile, ci si può attivare solo se ci si conosce l'un l'altro e ci si identifica l'un l'altro. E questo è il lavoro che appunto ha fatto Transform, un libro che facciamo su E credo che questo ci suggerisca anche, e qua so di essere un po' partigiano, perciò probabilmente verrò accusato di essere un difensore, della propria, della propria casta, diciamo, professionale. Però credo anche che il lavoro che ha fatto Transform e che fa Left ogni settimana edicola non possa mai essere sostituito dai social, dalla comunicazione, no? come dire, eh, disintermediata, proprio per questo, perché il lavoro genuino, partigiano, di andare a raccogliere e mettere insieme queste voci eh, con un atteggiamento del tutto parziale, nel senso dalla parte delle classi subalterne, e dei più deboli, è un lavoro che ha bisogno di essere fatto da, come dire, in prima persona e, e l'Eft lo fa ogni settimana in edicola, credo sia un elemento, come dire, di un, un riconoscimento che questo libro ci permette di avere in modo ancora più forte e, e, e questo libro stesso ci, spi, ci porta a lavorare ancora più concretamente in questa direzione, ecco. Bene, credo che posso salutare tutti e tutti. Grazie, sono venuti fuori moltissimi spunti. Il primo di domani comprare Left e il Libro, eh, gli altri è quelli di continuare a diffonderlo e soprattutto a farne un'occasione di incontro di persone, si può anche regalare e fare due chiacchiere appunto sulla propria vita. Abbiamo sentito anche linguaggi diversi e eh, che è interessante aver mischiato in questa maniera e anche molte proposte. Dico subito ad Heinz che chiederemo anche al Partito della Sinistra Europea di fare una discussione in quella sede della nostra ricerca che esiste anche in una versione inglese eh, più strettamente legata proprio al lavoro di, eh, delle domande e delle risposte che invece è stato trasformato poi in un libro eh, con, nella formula con cui esce eh, sulle grazie veramente a tutti e a tutti dai roberto di una cosa a te perché se non finisci te secondo me non finiamo eh, ti vedo che stai <ride> lì che c'è bisogno di finire eh, eh, No, sei ti... stato bravissimo, io ah, vorrei eh, farti eh, un applauso eh. a scena aperta per, per come hai condotto e un applauso che veramente va soprattutto a Beatriz, a Edo e a Lamprese che con noi hanno, e con Nathan hanno realizzato questa ricerca veramente importante e, e permettetemi anche di ringraziare Alessia per lo straordinario lavoro che ha fatto, nei, di rimessa e in, in, in modo di un di un testo per me per niente per niente facile e poi soprattutto ringraziare l'Eft per averci dato l'opportunità di entrare nelle vostre case anche in forma cartacea e eh, non soltanto virtuale quindi grazie, a voi. grazie ancora grazie ancora a tutte e a tutti. grazie a Roberto ah. grazie Chiudi te perché se no io faccio saltare per aria qualche cosa della rete internet. <ride> ciao, ciao Heinz, grazie ancora per aver partecipato e ci vediamo sicuramente. Speriamo, speriamo anche di persona al più presto Certo, Speriamo, speriamo veramente. Ciao Siamo sicuri ciao, un ciao, ciao a tutti. tutti. Ciao a tutti.